Bene, terzo appuntamento con la nostra ospite, direi ospite atipica, perché come sapete sui miei canali social si parla di tutt'altro, di temi tecnici, di temi noiosi per alcuni, il diritto d'autore, la privacy, e invece oggi abbiamo per la terza volta Luna Guaschino. Voi direte, ma perché c'è Luna Guaschino? Perché abbiamo parlato con lei già appunto, altre due volte della chirurgia laser per la miopia. Ehm, e io ne parlo sui miei canali perché io stesso nel 2016, eh, feci un'esperienza del genere, ho fatto la cosiddetta PRK, il tipo di chirurgia, quella forse più antica del, del, delle tecniche che si possono fare per correggere la miopia con laser e decise nel febbraio mi ricordo 2016 di raccontare la mia eh, esperienza sui social con dei video che hanno avuto un discreto successo, cosa un po' paradossale perché io mi do da fare da anni sulla, nel campo della divulgazione sul diritto d'autore, sulla privacy, sui diritti delle tecnologie e ho notato che sul mio canale YouTube soprattutto ma anche la pagina Facebook i, i, i video sulla PRK, sulla chirurgia laser sono andati molto, hanno avuto un picco bello alto e ha avuto un discreto riscontro anche l'esperienza di Luna che ho già intervistato in altri due video a ridosso del suo intervento che è stato alla fine di ottobre se mi ricordo bene, sì. ne abbiamo già parlato, mi ricordo i giorni appena vicino all'intervento e poi qualche giorno dopo, però poi non ci hai più detto non ci hai più raccontato insomma come va dopo quando è finito tutto il decorso post-operatorio, perché quando ci siamo sentiti, eri ancora in fase di controlli, era ancora in fase di goccine antinfiammatorie, no? Sì. Sì. Sì. E allora, invece un recapio di tutto c'è stata, un una prima visita che è stata fatta il giorno dopo l'intervento proprio diciamo 24 ore dopo l'intervento, poco più, che è quella, noi ci siamo parlati credo poi il giorno successivo perché insomma, eh, o forse do, appena dopo la visita, sì, poi c'è stata una dopo. seconda visita dopo una settimana per vedere, per vedere come stava andando e per prescrivere queste gocce che sono sostanzialmente gocce di antibiotico e, e poi ho fatto l'ultima visita il 29 dicembre, che, che è, è stata... circa due mesi dopo, no, tu l'hai fatto l'intervento la data? La data l'ho fatta a fine ottobre, 28, sì, 28. Sì, quei giorni lì è vero, 30, mi ricordo. Ottobre. Sì, sì, sì, sì, ok, quindi eh, ormai sono due mesi e, sì. e una settimana che, che sei... Che sei, che ti hanno piallato l'occhio sostanzialmente. Allora, la, tu, tu hai fatto la femtolasi, che non l'abbiamo già sì. detto, che è un altro tipo di, di, di operazione. La mia è proprio un piallare sì. l'occhio, la tua è aprirlo, correggerlo sì. e richiuderlo. Sì. Diciamo, ho detto molto. Adesso magari vede il video qualche chirurgo e mi, e mi bestemmia dietro perché ho semplificato su, eccessivamente. Comunque, se cercate <ride> su. Infatti, su, su infatti inter... anche la, la, cosiddetta, la cosiddetta recovery è densa perché, nel mio caso, credo che, nel tuo caso, si tratta di, ricostru di ricostruzione. Completa, della, sì, dell'epitelio cioè, nel, nel mio caso lui parla, Il medico parla Il chirurgo parla di cicatrizzazione eh del sì. staff Quindi sostanzialmente si deve Cicatrizzare e incollare Mi diceva che per la cicatrizzazione Completa, scusate ci vanno Sei mesi, quindi che In realtà eh, appunto dall'ultima visita Ha detto sta andando tutto molto bene E quindi non ti non, non ti chiamo neanche più per le visite Bisogna aspettare sei mesi per la cicatrizzazione Ma fai la vita assolutamente normale, mi posso finalmente truccare, struccare, tutto quello tipo che... potresti che andare viene. in piscina, sì, io posso mi ricordo. Posso andare in piscina, posso fare posizioni a testa in giù di yoga, posso fare ginnastica, l'unica cosa diceva che non dovresti fare è, che ne so, giocare a box perché il problema è prendere un pugno ma consistente nell'occhio, in quel caso solo il flap si potrebbe spostare, quindi direi... Vita Però lui aveva detto, e forse ci eravamo già mh, detto anche questo, vita assolutamente normale, dalla, cioè se non dal giorno successivo, da pochi giorni dopo. La cosa che, eh, così, temevo un po' e che in realtà non è successa è che, dicevamo appunto l'altra volta, per le donne c'è un po' questo eh, problema di secchezza oculare legata al, ai flussi ormonali. Che... L'ho avuta qualche giorno, sì, l'ho avuta, avuta per qualche giorno. Stato... Effettivamente si sente proprio la differenza perché devi mettere delle goccine, mm. si cura con delle goccine, con un gel, quindi è un problema veramente relativo. In alcuni casi, per alcune persone. È progressivamente a diminuire Cioè magari il primo mese ce l'hai tantissimo Poi piano piano questa cosa svanisce Io non, non ce l'ho avuto direi Ok, il, altro, un altro problema che avevo notato io Per le settimane appena successive Erano un po' gli aloni dopo, Cioè quando vedevo le luci Ecco ok, quindi vedi Già una differenza perché nel mio caso Era l'epitelio che si stava riformando E consolidando e che quindi Probabilmente rifrangeva la luce in modo un po' particolare nuovo E mi ricordo che guidando la sera Io avendo fatto l'intervento a febbraio quindi insomma era ancora un periodo in cui c'era buio, già buio già alle 5 e mezza del pomeriggio, quindi eh, eh, guidando mi ricordo questo effetto, per cui vedevo i fari delle macchine con un alone molto ampio che anche lì è andato a scemare, è andato a scemare nel giro di, di qualche settimana. Eh, anche a me è successo che il medico avesse detto quasi dopo un mese e mezzo due eh, che ero completamente a posto e, e che, era, che non mi avrebbe più chiamato e che avrei dovuto chiamarlo io nel caso ci fosse sì. stato qualche problema e infatti poi non l'ho più chiamato e, scusami eh, ti hanno fatto una prova per sapere quanto ti hanno corretto cioè se sei arrivata a 11 sì. decimi 12 decimi cos'è cos no, il risultato? Co credo, che, credo di essere a, al momento a 11 però mi diceva che forse poi si rientra a 10 cioè il massimale alla fine è 10 cioè il diciamo, sì, sì. recupero completo della vista è 10 quindi adesso sono 11 perché l'ho appena fatta però cioè, poi si... credo che si tornerà poi a 10 comunque ti dico che io perfettamente... ero arrivato alla prova appena successiva l'intervento <ride> ero arrivato a leggere la riga dei 14 decimi quasi 16 <ride> giuro eh. e, una vista ehm, sì era una cosa la vista di super ma ancora allora, adesso non ho più fatto la prova però credo di averla cioè, comunque sopra la media, nel senso che mi rendo conto quando sono in giro con amici, con la, con la mia fidanzata, con, con i miei genitori, che leggo delle cose che per loro sono fuori portata ed è gente che ah. ci vede che, ci, che ha sugli occhiali in quel momento quindi, o che ci vede bene di suo. Quindi io probabilmente ho ancora un 12, credo. Eh, ti ha detto qualcosa relativamente a, alla presbiopia, al fatto che... Ormai sì. essendo noi ah, anziani, tu hai la mia età, quindi ormai siamo in età quasi da presbiopia. Sì. Ci possa essere qualche ah, problema. Guarda, due cose, due cose ho notato. Uno che, eh, vabbè, sì, sicuramente sulla presbiopia mi ha detto che teoricamente verso i 50 questa cosa inizia a svilupparsi. Cioè, quindi l'anno prossimo, quindi tra no, un molto... paio d'anni ah, sì, <ride> e quindi eh, probabilmente alla lunga dovrò rimettere gli occhiali ma che se ne frega, cioè è una cosa progressiva sarà qualche decimo e per leggere da vicino e non è la stessa cosa per me che dover indossare le lenti e gli occhiali Completa, costantemente, per muovermi certo. e avere una vita normale Perché diciamolo, tu avevi 4,5, mi ricordo, no? Sì, meno 4,5 e, e, e, quindi... e mezzo. Allora, io ho fatto l'operazione che ero alla soglia dei 3, 2,75 e già posso dire che era fastidioso, perché comunque gli occhiali magari in casa per andare a lavarti i denti e cucinare potevi non metterli, ma in tutte le altre situazioni sostanzialmente se no, non sai dove non riconosci la gente, non puoi guidare, né, non puoi leggere al computer, via dicendo. Con e mezzo può essere che tu dovessi metterli anche per fare le piccole cose di casa. Certo, cioè, tutto, eh. tutto, era una cosa che per quella mattina io non riuscivo, poi diventa ancora abitudine, cioè disabituiamo poi con gli occhiali e con le lenti l'occhio a sforzarsi, però detto questo non, non ero assolutamente autonoma senza occhiali. La cosa che, che volevo dire che mi, mi ha colpito rispetto a quello che dicevi tu del recupero di una vista superiore al, al normale è che la sensazione anche a volte leggermente fastidiosa delle prime settimane è stato questo mal di testa serale e eh, il... Um, il chirurgo diceva guarda è perfettamente normale è come se il tuo cervello in questo momento avesse una botta di informazioni e super certo. dettagliate certo. che tu che, che, che prima non avevi cioè come... fatto, tu metti gli occhiali quindi tutto era più pigro I mentre met... adesso deve sviluppare la capacità di, di, di, di, come dire, di realizzare delle immagini che sono ad alta definizione certo, esatto, pure. stavo facendo esattamente la stessa metafora di un computer a cui dà impasto delle immagini ad altissima risoluzione e ovviamente il processore fa più fatica, cioè ah. senti che si scalda, senti che parte la ventola, è normale. È che il cervello, per fortuna, non è un processore, quindi si, si evolve, si adatta. E quindi mi auguro che tu adesso non abbia più questa, questa sensazione. No, esatto, è anche sparita, però, ti dico: le prime veramente è durato tipo appunto un paio di settimane. E questa, proprio questa esigenza serale di dire adesso chiudo gli occhi e basta, e la chiudo lì la giornata visiva, no? proprio fa di stanchezza che non è un dolore, è proprio la stanchezza, una stanchezza, un po' di mal di testa, una stanchezza così, senza... Poi dipende senza molto altro. dal cervello anche, cioè, sono, certo. eh, cioè certo. conoscendoti capisco che tu abbia fatto molta, molta fatica, però... Va Ho vabbè. fatto relativamente fatica. Vabbè. Niente, eh, quindi se non hai, basta, quindi sostanzialmente diamo il tuo caso anche lui per, per concluso, non credo che ci saranno ulteriori aggiornamenti perché a meno che appunto... Prenda un pugno in un occhio. Prenda tu un pugno in un occhio e, e secondo me, anche lì conoscendoti, non è detto che succeda nella box, ma può succedere anche nella vita comune, <ride> nella vita <di ride> soprattutto lavorativa, io ti avviso, cioè. <ride> quindi quindi stai comunque se succede, attenta, ti, ecco. se succede ti chiamo e facciamo una diretta con la, la parte no, viola, se, se succede e... mi chiami in quanto legale credo, in quanto avvocato, penso perché dovrai chiedere per la difesa. il risarcimento del danno e ah, sì, per la difesa penale anche perché sicuramente Beh. sarai stata tu sicuramente la causa della, della vicenda, vabbè, Niente, ehm, allora basta, quindi sostanzialmente abbiamo dato testimonianza La mia sulla PRK e per quella rimando ai miei video del 2016 che sono ancora su, sul mio profilo, sul mio canale YouTube e per la Femtolasic, che è l'altra tecnica utilizzata da Luna, abbiamo i tre, tre video che abbiamo registrato insieme. Chissà se adesso qualcuno mi contatta per fare dei video su un'altra un tecnica, eh, benvenga, ben io sono a disposizione. Ripeto, non è proprio il, tema, il mio tema di competenza, però visto che c'è interesse in ottica puramente divulgativa e di condivisione dell'informazione, cosa che come sai a me piace molto, mi sono prestato. Bene, grazie Luna, grazie a tutti voi per aver seguito e in bocca al lupo per la tua vista, ok? Grazie. Ciao, grazie a tutti, ciao ciao. ciao. ciao, ciao.